Sì, grazie Presidente, anche per avermi ricordato che, che era un emendamento a mia firma. E questo emendamento è particolarmente significativo perché nella proposta di delibera che avevamo depositato andavamo ad incidere principalmente sull'orario dell'attuale ZDL centro storico, con questo emendamento implementiamo il deliberato e diamo un indirizzo importante anche per quanto riguarda l'estensione dell'attuale ZDL centro storico, chiediamo infatti di andare a ricomprendere anche l'area di via di San Gregorio e di via Petroselli fino a Piazza Bocca della Verità. Questo perché? perché andrebbe in coerenza con una serie di progetti che stiamo portando avanti, penso alla riqualificazione e all'allargamento degli spazi pedonali, di via di San Gregorio e di via La Bicana, penso al progetto di pedonalizzazione di via dei cerchi e di piazza Bocca della Verità, penso quindi a tutti questi interventi, al grab che interesserà quell'area e quindi chiaramente tutti questi interventi per essere completati necessitano anche di una riduzione dei Flussi eh, di traffico dei mezzi privati e quindi di un'estensione dell'attuale ZTL centro storico. Che voglio ricordare ad oggi: se un lato eh, del Colosseo è eh, più o meno eh, pedonale, c'è l'altro lato, quello verso eh, Via Claudia, per intenderci verso appunto Via di San Gregorio, che ad oggi non è neanche, area, eh, non è neanche zona a traffico limitato e quindi, soprattutto nelle ore di punta, risulta fortemente eh, congestionato. Chiaramente. Uh, estendendo l'area della ZTL, appunto come chiediamo di fare, tutte queste aree potranno essere liberate dal traffico privato e maggiormente fruibili e accessibili sia con il trasporto pubblico che uh, a piedi o, o, o in bicicletta. Quindi ecco anche un indirizzo importante per andare a completare il quadro degli interventi che uh, vorremmo attuare a partire dal prossimo anno.